Ciao e bentornato sul mio canale YouTube. Oggi volevo parlarti di questi benedetti caci. E kai Che cosa sono i caci? I caci sono, i, um, come definizione, compounding, aseptic, containment, isolators. Mentre invece, e sono quindi a pressione negativa. Eh, invece i caci sono i compounding, aseptic, isolators, senza il containment. E sono in pressione positiva che cosa eh, differisce questi caci dagli isolatori veri e propri? niente nel senso che eh, per definizione, per tipologia, per eh, anche di lavorazione, tipologia di lavorazione i caci possono essere paragonati e uguagliano da, a quelli che sono gli isolatori eh, in che cosa differiscono? differiscono dal fatto che eh, sono molto più piccoli. Ecco, questo sì, strutturalmente presentano eh, una struttura che è molto più piccola, molto più leggera. Diciamo così, perché, ovviamente, essendo più piccola, e quindi eh, è proprio una questione strutturale. Quindi, non eh, vengono meno tutti quelli che sono i eh, requisiti, che abbiamo parlato anche in altri video, caratteristiche, accessori che ci sono anche negli isolatori sempre legato anche agli spazi no ovviamente d'ingombro però la parte funzionale quindi schermature, eh, flussi laminari eh, dovuti ai filtri EPA e ULPA sterilità del prodotto, garanzia eh, per l'operatore in termini di sicurezza insomma eh, non, da questo punto di vista c hanno, c hanno tutto quello che devono avere la differenza è sostanziale quindi nella struttura ma perché quindi eh, hanno creato questi CACI, li hanno de definiti eh, CACI eh, li hanno semplicemente differenziati eh, da quelli che sono gli isolatori eh, perché nel tempo si è venuta a creare eh, una richiesta eh, anche da quelle che sono strutture molto più piccole cioè dovete immaginare che eh questa cosa l'ho detta anche in un altro video nell'ambito farmaceutico eh, gli isolatori sono subentrati eh, a pie pari come si dice? Eh, perché la domanda era sempre più crescente: perché c'è eh, stato un crescendo eh, di richiesta di sicurezza del prodotto, quindi sterilità del prodotto, asetticità dell'ambiente e sicurezza dell'operatore, eh, che ha portato al fatto sì che i costruttori si specializzassero nel fornire questo genere di servizio e pennellato eh, su richiesta Perché ovviamente il, nelle case farmaceutiche ci sono dei fondi che sono diversi ci sono delle strutture che sono sicuramente differenti, ci sono spazi, ambienti Insomma, è sicuramente una realtà completamente diversa che permette la possibilità di inserire un vero e proprio isolatore molto grande con più postazioni, più guanti, eh, più tutto, chi più ne ha più ne metta ma dall'altra parte rimanevano un po' scoperte alcune strutture no? come possono essere anche gli ospedali, i centri di ricerca e via, via dicendo quindi eh, da questo punto di vista i caci vanno calzando a pennello sono stati introdotti per ovviare a quest'altra richiesta che man mano via, via eh, diventa sempre più crescente dovuta all'isolamento, al, alla protezione di quelli che sono gli operatori per la parte di lavorazioni e manipolazioni eh, di vario tipo quindi se vuoi approfondire eh, un po' più nel dettaglio che cosa sono i caci e eh, le varie caratteristiche, vedere più che altro delle foto di alcuni caci, eh, puoi andare tranquillamente sul, sul mio portale www.gizard.it o seguire i vari link che vengono riportati qui sotto. Ma soprattutto ti consiglio di iscriverti eh, al canale di Gizard perché ti dà la possibilità di essere sempre aggiornato ma, eh, e così rimaniamo in contatto e riesco a a farti sapere quando c'è un nuovo video interessante sui dispositivi di protezione collettiva perché ricorda che un isolatore, un caci o una glove box con i determinati requisiti però eh, sono definiti a tutti gli effetti dispositivi di protezione collettiva eh, quindi alla pari eh, di quelle che sono le cappe chimiche o le cappe di sicurezza biologiche che trovi all'interno sempre del portale o innumerevoli video che ho fatto in precedenza ti saluto, commenta e condividi ciao!